Eccoci, eccoci, la diretta è partita, adesso aspettiamo qualche secondo in maniera che chi ha piacere si colleghi, intanto io verifico sullo smartphone se, se funziona tutto. Vediamo un po', sì. Sembra che la tecnologia ci supporti e quindi ancora qualche secondo e poi iniziamo con questi argomenti molto semplici molto leggeri molto localistici soprattutto allora intanto buongiorno a tutti buon sabato un sabato che sembrerebbe di festa per diversi milioni di italiani visto che i telegiornali hanno detto che comunque c'è un discreto un discreto diciamo, giro turistico, speriamo che ci siano anche molti stranieri, speriamo naturalmente che spendano, e espandano nelle nostre strutture ricettive, nei nostri negozi, nei nostri ristoranti, in maniera da darci una mano per quanto riguarda la nostra economia che non è splendida. Allora io sto naturalmente facendo passare qualche secondo in maniera che chi ha piacere si collega, ma a questo punto direi di partire visto che abbiamo un bel po' di materiale in scaletta, presento brevissimamente i miei ospiti che in realtà non hanno bisogno di presentazione, Andrea Di Stefano, che è un notissimo giornalista eh, italiano e specializzato in tutto il mondo della finanza, partecipa a numerose eh, trasmissioni, ne tiene in particolare una ogni settimana su Radio Popolare, network che si chiama Reggito del Coligno e che, vi, e che vi... il giorno delle l'ocuste scusate il giorno delle l'ocuste ah, Ecco, già, infatti già di mattina presto avevo detto la mia il giorno delle l'ocuste e, ed è specializzato appunto nel settore bancario finanziario energia politica globale e poi sotto abbiamo Roberto Ferrigno italiano anche lui eh, figura storica di Greenpeace Italia e da parecchi anni a Bruxelles dove lavora sulle politiche eh, comunitarie, internazionali eh, ed è estremamente anche lui competente sulle vicende mondiali detto questo eh, partiamo con il primo articolo che è scomparso dallo schermo ma io lo rimetto subito ed è un po' quello che dava il titolo a questa diretta il price cap e l'embargo. Eh, come sapete l'Unione Europea ha detto basta eh, esportazioni via mare di petrolio dalla Russia e tetto di 60 dollari su questo bene. Io lascio la parola a, ai due ospiti che sono in grado di, diciamo, di gestirla per eh, capire che cosa in effetti cambierà per l'Europa con questa imposizione, con questo tentativo da parte dell'Unione Europea. Quindi non so magari eh, Roberto se vuoi iniziare tu che avevi lanciato un po' questo argomento, prego. Sì, ehm, effettivamente entrata in vigore il 5 di dicembre, una decisione presa da, dall'Unione Europea agli inizi di ottobre, eh, di proibire l'importazione via eh, mare dei prodotti petroliferi, il petrolio grezzo ancora solamente per ora, eh, dal 5 febbraio ci sarà anche la proibizione di importazione di derivati del petrolio eh, di origine russa, quindi praticamente l'Unione Europea, eh, o dopo aver in pratica chiuso eh, ogni rapporto per quanto riguarda il gas con la Russia, chiude i rubinetti anche al petrolio e a partire dal prossimo febbraio ai derivati del petrolio. Quindi eh, in pratica significa che eh, a parte l'oleodotto Druzba che collega storicamente dal 1964 eh, la Russia ai paesi dell'Europa centrale e alla eh, Germania, eh, praticamente eh, ci, ci si dovrebbe rendere autonomi dalle importazioni di petrolio russo che mh, più o meno rappresentavano circa i due terzi delle importazioni globali di petrolio nell'Unione Europea. Il price cap si collega a una decisione presa dai G7 e l'Australia e quindi i 60 eh, dollari a barile eh, decisi eh, dall'Unione Europea si rimandano a una decisione già uh, presa dal gruppo del G7 più l'Australia. Che cosa significa in pratica? Finora nessuno lo sa, eh, obiettivamente. Eh, certo la propaganda dell'Unione Europea e degli Stati Uniti vorrebbe farci credere che questo porterebbe un colpo decisivo all'economia russa. Non è assolutamente così. Nessun esperto internazionale, nessun operatore del settore ci crede. Eh, ricordiamo che l'Iran è sotto sanzione da anni e continua ad esportare milioni di barili di petrolio ogni anno ricordiamo che storicamente il regime di apartheid sudafricano eh, è stato tenuto eh, dalla gestione dei flussi di petrolio da parte dei grandi traders voglio dire il, il mercato del petrolio complessivamente eh, non, non è in mano soltanto agli stati o ai governi, ma è in mano agli operatori privati, alle aziende private, quindi possibilità di aggirare eh, queste imposizioni eh, ce ne sono a, a bizzeffe. Eh, quale sarà l'effetto? Non si sa, probabilmente eh, ci potrà essere una diminuzione effettivamente della produzione del petrolio russo, il petrolio Ural già, viene venduto a un forte sconto dalla Russia a Cina e, e India, per esempio. Quindi gli effetti pratici, gli effetti pratici che dovrebbero colpire pesantemente l'economia russa eh, grazie a questo ennesimo pacchetto di sanzioni, finora eh, è troppo presto, ma mh, diciamo che c'è un consenso generale, almeno qui tra gli operatori eh, che frequento io a Bruxelles, che questo, queste misure non potranno avere un effetto così devastante come si pretende. Io posso aggiungere, eh, allora, che il primo effetto si vede già, è già stato segnalato, cioè l'ingorgo del petroliere nel Bosforo ferme, eh, perché i venditori di petrolio eh, e, e i trader hanno già deciso che intanto, intanto si paga 60 visto che è stato messo il tetto a 60, non si capisce perché bisogna fare contrattazione contrattazioni a prezzi più bassi, quindi c'è stato un immediato incremento eh, di alcune partite che riguardano l'Ural, che normalmente venivano scambiate a 40 euro, eh, 40 dollari alla, al barile. Dopodiché eh, non è nemmeno vero che, eh, come è noto, che il flusso del gas russo sia stato chiuso, perché la stessa Unione Europea ha certificato un boom dell'importazione di gas liquefatto attraverso le navi, eh, quindi semplicemente si paga un bel po' di più ehm, e, ha un po', eh, e ha degli impatti diciamo anche abbastanza pericolosi perché ovviamente c'è un incremento abnorme delle navi gasiere, eh, anche delle navi gasiere russe, quindi ehm, eh, secondo me queste operazioni senza tra l'altro intervenire sul mercato finanziario del petrolio che è uno dei più grandi a livello mondiale eh, i contratti future sul petrolio eh, sono uno delle leve fondamentali della finanza senza intervenire su questo eh, diciamo che gli eh, di stati che non contano nulla eh, salvo gli Stati Uniti nelle compravendite di petrolio, dico salvo gli Stati Uniti poi aggiungo perché eh, non, non possono giocare su un mercato così ampio, così complesso e i veri eh, diciamo, vincitori, no? ipotesi di Price Cap sul petrolio russo, secondo me saranno i trader internazionali eh, che fra l'altro eh, da tempo fanno miscelazioni di petrolio tra l'altro le miscelazioni di petrolio sono sempre state fatte insomma, per motivi anche prettamente industriali eh, perché i petroli non sono tutti uguali hanno delle componenti diverse eh, dal punto di vista sia della capacità calorifera sia del, del componente diciamo solforosa all'interno eccetera quindi eh, le miscelazioni che sono sempre state fatte probabilmente aumenteranno e quindi aumenteranno i profitti dei trader, questo è la, il rischio più elevato in una dinamica nella quale si interviene come sul gas senza intervenire sulle uh, leve vere che governano il mercato delle materie prime energetiche che è notoriamente è un mercato molto stretto dal punto di vista degli operatori e in alcuni casi molto grande invece da parte degli investitori. Ecco, prima di arrivare alla prossima notizia che eh, ve la faccio vedere velocemente qui, eh, dell'apertura di un nuovo gasdotto tra Russia e Cina, eh, completiamo il discorso sul petrolio dicendo che già come vedete iniziano vendite al prezzo superiori ai 60, ma poi c'è tutto il fenomeno delle triangolazioni che... Eh, evidentemente questa norma non, non, non riesce a, a scongiurare penso che evitare le triangolazioni come succede nel mercato delle armi da, da, da, da, da, da sempre anche per il petrolio sarà impossibile evitare contrabbandi e, e triangolazioni varie ma questo questo sicuramente e... Però, eh, per esempio, giustamente quello che diceva Andrea, no? questo, questo ingorgo eh, di petroliere eh, nello stretto di Dardanelli, tra, tra il Mar Nero e il Mediterraneo, eh, diciamo che tu, quasi tutte le petroliere che oggi sono bloccate dalla Turchia, perché è la Turchia che blocca questo traffico, in realtà non trasportano petrolio russo, eh, Provengono dal Kazakhstan, il petrolio dal Kazakhstan che attraversa la Russia viene imbarcato in porti russi, ma l'origine del petrolio non è la Russia. Ora, questo che cosa vuol dire? Che la Turchia eh, anche in questo caso si propone come elemento di disturbo, di cooperazione tra i due blocchi. Perché? a partire dai fattori tecnico-finanziari, che come giustamente dicevo rendono il mercato del petrolio, come quello del gas, eh, molto fluido, molto preda di eh, elementi di volatilità, e sicuramente la crisi del gas in Europa non è certo iniziata con la guerra in Ucraina. Eh, ci sono elementi strategici che l'Unione Europea sta completamente ignorando, l'elemento strategico è proprio legato alle politiche di decarbonizzazione che noi stiamo mettendo in atto e eh, hanno, hanno avuto un'accelerazione soprattutto dall'anno dall scorso per cui imponiamo dei targets sempre più ambiziosi di decarbonizzazione della nostra economia e soprattutto del settore energetico quando invece la realtà dei fatti è molto differente e ci fa prevedere che gas e petrolio saranno le fonti energetiche fondamentali e principali in Unione Europea almeno per i prossimi decenni. Quindi c'è questo fattore strategico che secondo me viene completamente ignorato, siamo vittima di eh, pro processi e eh, come queste sanzioni, eh, strumenti di coercizione che non hanno un chiaro eh, risvolto positivo per noi e negativo per la Russia. Siamo oggi in una fase in cui si sta costruendo un muro che probabilmente sarà definitivo ai confini orientali dell'Unione Europea senza capire quali sono le conseguenze. In poche parole, da qui ai prossimi 20-30 anni noi passiamo da una forte dipendenza dai combustibili fossili russi ha una forte dipendenza di combustibili fossili dagli Stati Uniti e da altri paesi. Allora, questo dovrebbe essere il ragionamento politico-strategico fondamentale, che invece è completamente assente sia dalla, da, dalla politica sia dalla, da, nei discorsi politici sia nei discorsi dell'informazione. E quindi il cittadino europeo in questo momento è tenuto agli ah. meccanismi che andranno ad influire pesantemente sul livello di vita. Eh, mi dicono che ancora oggi su un grande quotidiano italiano è apparso l'ennesimo articolo di fondo dove dice che la transizione energetica sarà lunga dolorosa, impopolare cioè, mh, voglio dire questo messaggio è molto chiaro sarà lunga dolorosa, impopolare, ma per chi? giustamente i grandi traders stanno facendo miliardi di profitto e non c'è nessuna tassazione a loro carico, tra figura che è oggi il più grande trader di prodotti combustibili fossili al mondo, ha annunciato profitti per il 2022 che sono maggiori di tutti i cinque anni precedenti messi insieme. Il governo tedesco sta, ha garantito linee di credito per valore di 3 miliardi di euro a trafigura per i prossimi quattro anni, per approvvigionamento uh, di gas liquido uh, di, di gas liquefatto, gas naturale liquefatto, quello che diceva Andrea. Noi stiamo passando da una dipendenza al di, di, del gas russo che arrivava via pipeline in Europa a una dipendenza di LNG, anche russo, perché le importazioni sono veramente alle stelle, che però costa 4-5 volte di più del gas via pipeline. Allora di fronte a questi fatti ci dovrebbe essere una reazione. La reazione non c'è e noi andiamo avanti con vuote dichiarazioni politiche che negano la realtà dei fatti. Sì, Roberto è già arrivato alle conclusioni del fatto Grazie. che la politica Scusa. europea è, ci sta assolutamente, la politica europea è nostra chiaramente è una trasmissione di denuncia perché dopo quasi un anno, anzi direi un anno abbondante ormai dall'aumento dei prezzi, perché è iniziato già nell'ultimo trimestre del 2021, eh, l'Unione Europea si sta muovendo con grandi annunci di obiettivi, eh, dando obiettivi sempre più ambiziosi, ma con pochi strumenti. Ehm, hai anticipato il discorso oh, del, del fatto che alcune nazioni europee, alla faccia degli acquisti comuni del fatto di dire cerchiamo di fare acquisti comuni alcune nazioni europee stanno invece stringendo rapporti singoli con eh, fornitori internazionali diciamo per fare da sé quindi anziché esserci uno scatto in avanti dell'Unione Europea più solidale eh, questo non sta avvenendo eh, anticipo che arriveremo anche al discorso della raffineria luco oil, volevo, volevo far dire due parole anche su questo. E vi ho messo sullo schermo, l'avevo la, la messa prima, la rimetto la notizia che la Cina sta aprendo un nuovo eh, pipeline di un gasdotto con la Russia, quindi, questo permetterà alla Russia di eh, vendere, vendere la sua, la sua produzione. Ecco, Andrea, non so se volevo aggiungere qualcosa o se passiamo anche al discorso italiano di questa raffineria che è privata, perché ricordiamolo che è una raffineria totalmente privata. Adesso il governo l'ha commissariata e procedono comunque le, eh, le trattative per passare di mano, ma comunque da soggetto privato sempre a soggetto privato. Chiaramente è un, è un asset. In questo momento strategico e quindi comunque dovrà sottostare a determinate regole. Eh, non so, Andrea volevi eh, integrare qualcosa? Ma, solo, solo siccome voi fate riferimento, come dire, alla, alla crescita dei valori del gas, eh, ampiamente, eh, diciamo, riconducibili almeno a otto mesi prima dell'inizio dell'invasione dell russa. Quindi, Nell'estate del 2021 si erano già evidenziati ed erano prevalentemente riconducibili a una spinta speculativa sul mercato di Amsterdam il famoso PDF che era di pari passo con ripresa post-covid perché è evidente che la ripresa post-covid ha prodotto una crescita abbastanza rapida della domanda di energia così come di moltissime altre materie prime quindi il, il, il non governo eh, di, di una vicenda economica, di uno shock economico così grave che ha prodotto di fatto quella che viene definita la, diciamo, la ripresa V cioè caduta verticale e risalita verticale degli andamenti economici eh, ovviamente senza, senza intervenire su alcune dinamiche che sono più dinamiche di speculazione che dinamiche dei valori reali, eh, questo ha prodotto l'inizio dell'impennata dei prezzi e ripropone, secondo me, eh, ancora una volta la questione del ruolo della finanza. Sull'Ucoil, secondo me, lì eh, allora, c'è stato innanzitutto una um, gravissima um, assenza del governo Draghi, eh, che eh, per un lungo periodo eh, ha fatto finta di non voler affrontare il problema insomma la raffineria Lucoil è, eh, che c'è in Sicilia è come quasi tutti quegli impianti è un impianto integrato da cui dipendono ovviamente altri impianti chimici e petrochimici in particolare dell'Eni e quindi se si blocca la raffineria si blocca anche tutto il flusso dei prodotti eh, raffinati e non solo, che vengono realizzati in quella sede eh, e ovviamente questo può avere delle ricadute occupazionali molto pesanti, in particolare in una regione come la Sicilia, insomma si stimano tra 10 e 12 posti di lavoro connessi tra i diretti e gli indiretti a, a quell'impianto. Non, diversamente dalla Germania che per una situazione simile ha di fatto deciso la nazionalizzazione, punto e stop, cioè è intervenuto con, uh, con l'intervento dello Stato, eh, qui, qui è stato fatto una, una sorta di struzzo che ha messo la testa sotto la sabbia aspettando uh, il, cosa accadeva, e, e nello stesso tempo si sono sfruttate le opportunità di poter raffinare il petrolio russo perché eh, la, la, la Lucoil e eh, questo a favore in particolare di Eni che è il diretto come dire, acquirente del primo stream di prodotti raffinati quindi eh, volutamente ci si è, è dimenticati di Lucoil perché questo faceva comodo poi alla fine alla nostra compagnia principale controllata da CDP eh, adesso passerà di mano ma probabilmente ehm, potrebbe passare di mano ai catariotti quindi no, da, da, una, come dire, da un colosso petrolifero di origine russa eh, a una, un sistema energetico del Qatar con cui ci, siamo, ci stiamo legando sempre di più eh, ricordo che già il gasificatore che è alla, alla, sulle coste dove, eh, del, del tuo Adriatico, Gianni, è, è, un, è un impianto del Qatar, insomma che è stato realizzato con fondi Catariotti, ehm, quello di Rovigo, è, è uno dei quattro rigassificatori in funzione, noi ne vogliamo costruire come paese altri quattro ma non perché abbiamo bisogno di quel flusso, perché vogliamo diventare un hub eh, per la, il gas eh, che arriva liquefatto, Quindi, eh, vogliamo diventare, nel senso che lo, vuole lo vogliono diventare i grandi operatori in testa, SNAM, in secondo luogo, che hanno la possibilità di governare questi flussi, eh, d'altra parte noi siamo diventati già esportatori, seppur non in grandi dimensioni, ma sono ormai sei mesi che esportiamo gas eh, in Europa, quindi eh, abbiamo evidentemente, eh, aumentando la capacità di rigassificazione diventeremmo l'hub più importante del Mediterraneo in assoluto e uno dei più importanti in sì, Europa. Eh, Andrea, vorrei che, che sottolineassimo questa notizia perché io sono, sono sempre stato molto molto eh, dubbioso su, sulla famosa necessità di costruzione impellente di almeno due rigassificatori per traguardare eh, per sorpassare questo inverno eh, adesso tu hai ricordato come da diversi mesi l'Italia in realtà esporta gas perché ne importiamo talmente tanto che eh, ci basta e ci avanza per le nostre necessità interne e ci avanza appunto, che tanto è vero che, no, che lo vendiamo. Ovviamente quando diciamo noi è un termine generale perché in realtà stiamo parlando comunque di operatori privati, non stiamo parlando dello Stato Italia. No, no, ritorniamo... stiamo parlando dei grandi, tre... dei grandi operatori, quindi eh, di Enzo. Voglio di sottolinearlo sono... perché eh, molti ancora non hanno ben, diciamo, eh, interiorizzato il fatto che l'energia in Italia come molti altri settori, come le banche, sono state privatizzate negli anni 90, il mercato è stato liberalizzato e eh, settori così strategici come appunto l'energia, le banche, sono diventati mercato libero, privato e quindi viene gestito sia l'estrazione, quindi anche questo famoso fatto estraiamo più gas dal sottosuolo italiano, sì, ma viene estratto non dallo Stato Italia, viene estratto da operatori privati. Quindi quando, quando i politici dicono ah, abbiamo il gas, estraiamolo. Eh sì, ma è come, come l'acqua minerale, viene estratta dalla Nestlé, viene estratta dalla, dalla francese Veolia, viene estratta da altri operatori, non dallo Stato italiano. Detto questo. Politicamente io continuo a ripetere, anziché fare, a fare commissari per i rigassificatori, che appunto in realtà quantitativamente non ci servono perché gas che transita per l'Italia ce n'è fin troppo, invece di fare commissari per ehm, ehm, le raffinerie, dovremmo fare commissari straordinari per grandi impianti a fonti rinnovabili, perché quelli sono una soluzione strutturale, ogni grande impianto rinnovabile, per carità anche ogni piccolo, ma ovviamente i grandi fanno grandi numeri, ci permetterebbe di spegnere centrali a gas e a carbone e ridurre soprattutto l'acquisto di questa materia prima terribile dagli altri paesi, quindi... La trasmissione di oggi serve per ribadire che la politica sta girando attorno al problema, sta continuando a girare attorno al problema. Qualcuno mesi fa ha detto stiamo cambiando spacciatore, il nostro spacciatore di riferimento non ci piace più per vari motivi e lo stiamo andando a cercare, ma a questo punto pagandola carissimamente la merce da altre parti volevo spostarmi a questo punto sempre all'origine del problema e quindi le speculazioni finanziarie quindi sempre questi mercati finanziari eh, che fanno la differenza e per farlo lanciare questa notizia che eh, diciamo non mi pare i giornali italiani l'abbiano sottolineata mh, per quanto io non sia un assiduo lettore di giornali italiani perché continuo a ripetere che ci vogliono ignoranti, eh, questa notizia dice che la Volkswagen, la, la Volkswagen, proprio quella delle automobili, la Volkswagen che tutti conosciamo, della, della Golf, de, de, de, de, de, degli altri modelli Volkswagen, eh, in questo primo, eh, o meglio, nel primo quadrimestre di quest'anno, ha guadagnato di più non dalla produzione e vendita di automobili, furgoni, i suoi prodotti, ma ha guadagnato di più come operatore finanziario, in questo caso ancora una volta speculativo, vendendo nickel, alluminio e altri materiali. E quindi veniamo sempre alla radice del problema che i mercati finanziari spostano i prezzi non perché ci sia realmente carenza di quel materiale in maniera così pesante che il prezzo per forza di cose sale, perché se io ho una carestia che dura da dieci anni e non ho più grano nei depositi, è chiaro che a quel punto il prezzo del grano sale. Ma lo sappiamo storicamente e lo abbiamo riportato eh, con, con, con ampiezza di, di, di notizie da 2008 in poi, quando cioè dal 2008, si è capito, se mai ce ne fosse stato bisogno, come i mercati finanziari hanno questo enorme potere di fare il prezzo, di fare il prezzo non in base alla reale quantità che c'è di un bene, cosa che dovrebbe essere normale su un mercato, ma farlo in base alle scommesse che sono fini a se stesse. E Io su questo volevo arrivare... E sentire i, i pareri dei, di Andrea e di Roberto su questo Beh, sicuramente Andrea eh, eh, avrà eh, delle, delle spiegazioni molto più chiare e logiche delle mie su questo su questo punto io volevo solo dire poi lascio la parola a Andrea che hai ragione eh, Gianni quando tu dici che la politica si fa indietro la politica non agisce perché la politica segue ormai i mercati finanziari. Cioè forse un giorno potremo anche parlare di questi mitici strumenti per la decarbonizzazione con, come l'Emission Trading System. Andiamo a vedere quali sono gli operatori che oggi decidono il prezzo delle emissioni di CO2. Non sono più soltanto eh, diciamo, le, le centrali, le industrie o chi per altro ma sono anche fondi di investimento, sono banche che intervengono sul mercato come hedging. Quindi lascio la parola a Andrea, ma il punto fondamentale, su questo forse eh, ci dovremmo tornare, è di come oggi la politica è al servizio dei mercati finanziari. Sì, non da oggi purtroppo. Sì, esatto, eh, certo. Ovviamente siamo in una dinamica perversa che è iniziata a metà degli anni Ottanta e poi è coinciso con le famosi step di super liberalizzazione del mercato finanziario che non fece un'amministrazione repubblicana, ma uh, un'amministrazione democratica perché eh, fu Clinton a, a di fatto via la vera grossa smantellamento di alcuni parametri, per esempio, questa notizia che tu stai, hai fatto vedere su Volkswagen in un mondo reale, fino a, a metà degli anni Ottanta, anche metà degli anni Novanta in Europa, eh, queste attività sarebbero state impossibili, eh, perché un operatore industriale non dovrebbe, eh, o per poter lavorare eh, facendo profitti su eh, l'edging eh, speculativo, sulle materie prime dovrebbe limitarsi a fare delle coperture come si dice in gergo cioè proteggersi da eh, andamenti anomali del mercato ovviamente gli operatori molto grandi hanno cominciato a diventare eh, protagonisti di eh, questo sistema economico finanziario che è fuori ehm, da qualsiasi regola ora eh, in, in, negli Stati Uniti sinceramente dopo la crisi diciamo 2008-2009 ehm, qualche intervento è stato fatto per ehm, tagliare le unghie alla speculazione più pericolosa eh, su questo fronte manca completamente l'Europa la vicenda del TTF secondo me è proprio emblematica perché è stato ha, ha fatto aprire un mercato peraltro piccolo dimensionalmente quindi anche molto difficile perché è poco, poco liquido, poco responsabile diciamo, dell'andamento dei prezzi reali. È stato fatto aprire un mercato di contratti future sul gas a, um, ad Amsterdam, eh, gli operatori di fatto non hanno regole, non esistono tetti ai prezzi, non esistono sospensioni per eccesso di rialzo, non esistono eh, limiti alle posizioni, men che meno obblighi di consegna del, del prodotto sottostante insomma eh, questa roba qua è abbastanza consistente eh, e purtroppo è, eh, è stato determinante nel, eh, cost nella costruzione di un meccanismo che è andato completamente fuori controllo o meglio che l'Europa ha voluto lasciare fuori controllo perché avrebbe potuto benissimo intervenire già nel, diciamo, nell'estate del 2021 eh, dando mandato all'ESMA, che è sostanzialmente la CONSOB europea, eh, di introdurre una serie di parametri, addirittura poi, come è noto, è uscito addirittura un, un, un non-paper della Commissione che ha ipotizzato la sospensione del TTF. Eh, ma il TTF è proprio, come dire, io lo trovo che sia una sorta di eh, fotografia di emblema della, di una dinamica in cui la finanza detta le regole eh, il regolatore che ovviamente dipendete dal politico abdica completamente al suo ruolo eh, e quindi alla fine siamo in balia di pochi soggetti interessati alla speculazione peraltro pensate alla dinamica del TTF all'assurdità all che mentre si fanno le sanzioni e si dice che bisogna, si vogliono colpire i grandi operatori russi nessuno si è, si è posto il problema di capire che cosa fa Gazprom che è uno dei 250 operatori che lavora al TTF ora siccome non credo che siano come dire dei bambini dell'asilo eh, avranno senza dubbio sfruttato la loro posizione e il loro legame avendo una banca di riferimento avendo degli operatori finanziari per eh, produrre un uh, incremento dei prezzi visto che sempre il regolatore non si è curato del fatto che i contratti di fornitura sono stati legati al TTF. Tutto questo è avvenuto nel silenzio totale, no? Cioè, nell'assenza totale delle antitrust, delle ARERA, non, non cito solo l'ARERA italiana, insomma delle, delle autorità paragonabili all'ARERA, della ESMA, cioè abbiamo, ci siamo fatti costruire il cappio al collo, e la politica non ha fatto niente per tagliare questo cappio al collo perché ha una sudditanza nei confronti della finanza, ha paura di mettere le mani sulla finanza e ha una, in alcuni casi ha anche una, come dire, una specie di condivisione eh, sul ruolo della finanza come forza popu, popul, eh, propulsiva in senso positivo, io le vedo solo nel senso negativo, forse sarà un po' come dire manicheo ma eh, anni e anni di, di analisi mi, mi permettono di dire che questa credo sia la realtà concreta ma poi paradossalmente eh, in questo momento il nostro più grande alleato e protettore cioè Biden con l'Inflation Reduction Act con un pacchetto eh, di proposte di misure notevolissime dal punto di vista finanziario sta riprendendo un'iniziativa politica nel campo energetico di cui l'Europa è assolutamente eh, succube e di cui in Europa non si parla più di tanto se non a slogan, anche perché gli impegni finanziari che noi possiamo mettere sul tavolo sono molto ridotti rispetto a quelle potenzialità degli Stati Uniti. Abbiamo un'amministrazione Biden negli Stati Uniti che da una parte sta promuovendo, promuovendo eh, la produzione e commercializzazione di gas e petrolio, oggi gli Stati Uniti sono i principali produttori di gas e petrolio al mondo, ed, ed, esportatori. ed esportatori. Quindi abbiamo questo paradosso. No? Mentre noi siamo qui col nostro, con le nostre politiche di decarbonizzazione, come dicevi te Gianni, stiamo semplicemente passando da uno spacciatore all'altro, eh, ma giocando politicamente eh, zero, con iniziative politiche dell'Unione Europea che sono zero. Eh, in questi giorni, il presidente cinese è in un lunghissimo, larghissimo tour dei paesi del golfo medio orientale ne ha fatto già un altro prima in Africa l'influenza dell'Unione Europea è solo nei sogni di un senescente Giuseppe Borrell di un vecchio rimbambito scusatemi il termine che ama mettersi in mostra indossando le uniformi dell'esercito ucraino questo sarebbe il capo della diplomazia europea questa è la diplomazia europea a livello politico ma andiamo, stiamo scherzando. Il, il problema è che non vedo nessuna reazione, nessuna reazione a livello europeo, dei cittadini europei, questo è il problema. Allora, sono giorni e giorni, oggi a Bruxelles abbiamo una massima di 1 un più 1 e una minima di meno 3. Il problema qual è? È che stiamo al freddo, ma non c'è vento. Sono giorni che il vento manca, quindi... Ieri la situazione in UK era che quasi il 70% della produzione elettrica era garantito dal gas, mentre in Germania quasi il 70% della produzione eh, di energia elettrica in assenza di vento era garantito dal carbone. Allora, di fronte a questa realtà, per carità va benissimo iniziare un percorso di transizione, ma in queste situazioni la transizione si trasforma in che cosa? Per l'Europa in deindustrializzazione, drammatica distruzione della domanda energetica, con tutte le conseguenze del caso sociali ed economiche che oggi noi completamente ignoriamo. Quindi abbiamo Biden con un inflation reduction act che cerca di reagire e di imporre i suoi termini economici per lo sviluppo dell'industria delle batterie, per l'accesso ai minerali e per l'esportazione di combustibili fossili. E noi in Europa passivamente subiamo forse solo su quello poi Pens eh no pensate al chip bill eh, al valore alle dimensioni eh, come è noto la, la, sempre di più eh, diciamo i sistemi industriali sono legati all'esistenza di un'infrastruttura di microprocessori che governano i processi no e quindi eh, negli anni ci siamo affidati all'Asia per la produzione dei microchip perché ovviamente questo eh, faceva fare più utili e, e, e molto più facili a un certo punto perché la vera secondo me la vera guerra eh, futura è tra gli Stati Uniti e la Cina eh, e noi rischiamo di la rischiamo siamo già schiacciati ma rischiamo di essere completamente schiacciati eh, il povero Scholz è andato a Pechino ma secondo me andare a pechino in quel caso credo sia stato un errore emblematico della debolezza eh, dal loro punto di vista comunque è andato eh, fisicamente eh, a pechino ma gli americani hanno già deciso allora solo sui chip hanno messo 500 miliardi di dollari 500 miliardi di dollari hanno creato un'alleanza con i taiwanesi i coreani i giapponesi e hanno incominciato a costruire fabbriche per la produzione di microchip negli Stati Uniti noi avremmo abbre, qualcosa di corrispondente che vale un decimo rispetto a quello degli Stati Uniti e non, non, non c'è ancora un cantiere aperto non, non si sa nemmeno dove si potrà aprire insomma, e poi c'è tutta la, la problematica connessa al, come dire, all'infrastruttura di supporto perché non basta fare la fabbrica di chip bisogna avere tutte le l'insieme non a caso l'alleanza americana tiene dentro tre soggetti eh, che sono stru strutturalmente e strategicamente molto capaci da sempre di governare i flussi eh, delle materie prime e, e, e di, che, che, che sono i componenti per la costruzione dei semiconduttori perché poi sempre di quello si parla insomma si dice e co connesso e annessi <coughs> quindi da questo punto di vista L'impressione è che la situazione per quanto riguarda l'Europa sia veramente una situazione molto critica, molto, molto critica. In termini di potenze di investimento, vediamo solo quello che succede con Repower Europe. Repower Europe, adottato in maggio, proposto dalla Commissione in maggio, doveva essere lo strumento che permetteva all'Europa di staccarsi definitivamente dalla dipendenza energetica verso la Russia e di costruire appunto un sistema industriale che promuovesse l'efficienza, lo sviluppo delle rinnovabili e anche un sistema che si inserisse in queste grandi linee di produzione eh, all'avanguardia tecnologica come i microprocessori. La valutazione della Commissione era che a questo proposito si sarebbero mobilitati 200 miliardi di euro. Repower Europe viene adottato a maggio, a luglio nel, nel silenzio generale completamente ignorato è uscito un rapporto della Corte dei Conti Europea che ha analizzato eh, approfonditamente le fonti finanziarie dei famosi 200 miliardi e la Corte dei Conti Europea ha, ha determinato che a disposizione di fondi comuni dell'Unione Europea ce ne sono solo 20 miliardi. 20 miliardi sui 200 di previsti eh, di investimento per raggiungere gli obiettivi ambiziosissimi di Repower Europe che tra l'altro includevano anche il 45% di energie rinnovabili al 2030 per l'Europa. Quindi 20 miliardi su 200. Gli altri 180 miliardi sarebbero praticamente da trovare da parte eh, degli Stati membri. Quindi si andrebbero a intaccare... Altri fondi, altri progetti, a partire dai fondi di coesione, a partire dai fondi destinati all'agricoltura, eccetera, eccetera. Ecco, noi il livello è questo qua in questo momento, anche di disponibilità finanziarie, però... Eh, provvedere delle sparare delle cifre così senza una base solida neanche di andare a vedere da dove provengono e come possono essere impiegate non serve certo a garantire la transizione energetica ed ecologica dell'Unione Europea Gianni forse sei in muto Sì, scusate, mi ero buttato un attimo. Allora, dicevo, questa diretta è, è stato l'ennesimo tentativo per far capire ai cittadini italiani che la politica eh, non riesce minimamente a gestire la finanza, al contrario, la finanza gestisce egregiamente la politica. Adesso io non voglio stare qui a dire in buona malafede, dolo, colpa, ma sta di fatto che la politica è totalmente sul cubo della finanza da molti anni. Nel 2008 è diventato chiaro come eh, eh, i profitti sono veramente privati mentre le perdite vengono pubblicizzate? Perché l'allora crack finanziario globale che, che colpì appunto il pianeta fu salvato con denaro pubblico, il denaro pubblico che servì per pagare aziende private, privatissime. Che stavano fallendo perché avevano sbagliato. Avevano semplicemente sbagliato. È come se il panificio sotto casa sbagliasse a fare il pane e fallisce perché non è capace di fare il pane ecco le banche erano e sono aziende private stavano fallendo perché avevano smaccatamente scommesso improvvidamente in, man in maniera assolutamente non prudente e stavano fallendo ma gli, sta gli stati globali hanno <ride> tirato fuori letteralmente decine di migliaia di, di euro di dollari eh, equivalente per salvarle tra l'altro io mi appello anche anche anche al mondo cattolico perché le cose che sto dicendo le ha dette chiarissimamente anche Papa Francesco. Le ha scritte nero su bianco. Le banche sono state sono state salvate col denaro pubblico e non sono state fatte modifiche al settore finanziario per impedire il proseguimento di questa situazione, che invece sta proseguendo tranquillissimamente. Vi ho messo a video quella che è, diciamo un po' la madre di tutti i problemi, questi prodotti speculativi che sono una quantità enorme, giusto per, farvi una, per darvi un numero che è ancora del 2015, ma non dovrebbe essere cambiato molto, allora il mercato delle armi valeva circa 2 miliardi di dollari, così come il mercato del petrolio nel 2015 valeva 2.300 miliardi di dollari, ecco il mercato dei derivati ne valeva allora già 300 volte tanto quindi un fattore moltiplicativo per 300 ora la politica da molti anni non riesce a gestire la finanza ne è completamente dominata ne è comp completamente eh, succube e questo è un problema che mh, il, cittadino, il cittadino italiano e europeo evidentemente non capisce noi siamo in una spirale assolutamente viziosa, l'Europa è in una, una spirale di declino da parecchi anni perché ha, come ha spiegato Roberto ha mandato all'estero produzioni strategiche e adesso ci accorgiamo che senza quelle produzioni siamo in grossissima difficoltà nel momento in cui salta la catena produttiva che è complessissima, che è globale. Quindi a tutti voi cittadini eh, italiani, europei l'appello è sempre quello di informarvi sulla finanza alternativa che da qualche anno in realtà l'Unione Europea sta timidamente cercando di portare l'attenzione chiamandola finanza sostenibile, la chiama finanza sostenibile e per carità già andrebbe, già andrebbe bene. Purtroppo ha fallito nella tassonomia perché ha incluso anche il gas e nucleare dichiarandoli sostenibili, cosa che non è, a riprova appunto che non riesce a, a, a essere indipendente dalla, dalla grande finanza. In italia abbiamo una legge che eh, disciplina la finanza etica eh, quasi nessuno la conosce è una legge del 2016 manca ancora il decreto attuativo tanto per cambiare manca il decreto attuativo ma la legge c'è e c'è un unico istituto in questo momento ai noi che eh, risponde a questi requisiti di finanza etica se noi non trasformiamo la finanza in qualcosa di realmente sostenibile e in europa ci sono una trentina di istituti che fanno finanza etica e siamo arrivati al quinto rapporto che è un rapporto che prende in, in confronto che fa un confronto tra la finanza tradizionale e la finanza etica e dal quale si evince che la finanza etica è molto più solida è molto più resiliente è molto più anticiclica anticiclica quindi si oppone alle, alle, alle crisi eh, fa molti più prestiti ed è addirittura più redditizia perché lavora su comparti che hanno rendite meno esplosive ma più costanti nel tempo quindi l'appello è a tutti voi di informarvi sul finanza etica e di parlare ai vostri politici di finanza perché altrimenti siamo come il cricetto sulla, sulla ruotina corriamo, corriamo, corriamo e non ci spostiamo io ho passato gli ultimi dieci anni in Parlamento cercando di fare delle misure concrete con cui anche poi poter parlare con un certo credito perché sul superbonus ho lavorato per sei anni finché è diventato legge e sulle comunità energetiche che sperabilmente eh, stanno nascendo in maniera sempre più, eh, sempre più numerosa ma sono convinto nei, nei, nei mesi negli anni prossimi diventeranno diciamo la la normalità però vi ripeto, vi ripeto questo l'energia è uno dei tanti settori che viene comunque dominato dalla finanza tanto è vero che eh, eh, le banche continuano a prestare cifre enormi al settore fossile persino al carbone l'ultimo triennio le banche hanno prestato 1500 miliardi per progetti sul carbone quindi di cosa stiamo parlando? sul carbone potrei ancora ammettere sul gas io, io perlomeno insomma è meno impattante, ma addirittura sul carbone, che in realtà è ancora un grosso fornitore di energia. Ecco tutto questo: lo possiamo modificare solo se andiamo a toccare le regole della finanza, che adesso è mostruosamente libera e mostruosamente potente. Se questo non diventa l'argomento principale sui giornali e sulla politica di tutti i giorni, non ci muoveremo di un passo. Faremo regole sull'energia che sposteranno dettagli ma non sposteranno la grande, la grande problematica della finanza speculativa prima vi avevo fatto vedere l'indice del, del TTF e del mercato italiano del PUN, vediamo se riesco a rimetterlo al volo un attimo eh, vabbè l'ho perso ho troppe finestre aperte, comunque per dirvi che i prezzi sono tornati attorno ai, ai 350-400 euro a megawattora, che sono prezzi assurdi che le, le, le imprese italiane non riusciranno a sostenere. Abbiamo tirato fuori quasi 100 miliardi di euro cash eh, che sono totalmente bruciati, non servono a modificare nulla, servono solo a pagare il conto immediato, ma non creano, non creano nuove infrastrutture rinnovabili che sarebbero l'unica soluzione. Bene, io con questo io avrei finito, naturalmente lascio la parola a Andrea e a Roberto se vogliono commentare anche no. questo. Mi sembra sufficiente, abbiamo già ammorbato i nostri... <ride> i nostri sì, sì. sono cose che per, per chi segue sono cose risapute e ovviamente Andrea e Roberto sanno benissimo che io mi sforzo di periodicamente di rimettere sul piatto questi argomenti che per loro sono ormai vabbè, persino. Fai diversi. bene e, te ne e ti ringraziamo, perché c'è solo bisogno. bisogno di farlo, ce n'è assolutamente bisogno. bisogno. Dopodiché lasciamo sedimentare questa, questa nostra chiacchierata, e anche in base ai riscontri che tu avrai, possiamo poi scegliere periodicamente di riprenderla, insomma, se riteniamo che le, le cose funzionino Ah, io vi strappo la, la, la, la promessa di fare ancora periodicamente queste, queste dirette perché dobbiamo uscire dal giardino italiano, dal, dal nostro piccolo giardino e vedere le cose in ottica almeno europea, ma poi globale, perché la pandemia ci ha insegnato che siamo un piccolo villaggio, un piccolo villaggio globale. Io dal canto mio continuerò a spingere il mio gruppo politico a occuparsi della madre di tutti i problemi che è appunto questa finanza speculativa e ci risentiremo quindi a questo punto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Buon weekend dell'Immacolata a tutti e buona giornata. Saluti. arrivederci.